buongiorno come state tutto bene questo è il solito nostro post del dopo per raccontarci un po quello che ci siamo detto beh oggi 8 marzo eh, giornata internazionale sulla donna eh, e naturalmente tutti siamo stati concordi nel dire che gli auguri e il pensiero oggi vanno più che mai alle donne ucraine a tutto quello che, che sta succedendo quindi insomma intanto grazie perché avete avuto molta sensibilità e, e questo mi ha fatto piacere ma non avevo dubbi perché sapevo che voi della community in qualche modo siete sempre uniti e rispettate la donna non solo oggi ma 365 giorni all'anno e poi insomma abbiamo parlato di tantissime cose ci siamo più fermati su, su quello che è la donna ma eh, ad esempio eh, vado a riprendere tutto quello che è stato scritto Luciano Trusiano ad esempio nel suo piccolo nel suo ristorante che ricordiamo è vicino a Genova ehm, ha deciso insomma, per la cena di oggi per la festa della donna pranzo cena, di eh, devolvere una parte del ricavato proprio al, eh, al popolo ucraino eh, lui dice è poco lo so ma in qualche modo spero che qualcosa possa arrivare e io Luciano eh, ho, ho risposto ti ho risposto che eh, non è mai troppo poco se fatto col cuore quindi qualsiasi cosa che noi facciamo col cuore eh, è comunque tantissima quindi eh, grazie sicuramente per questa tua iniziativa tra l'altro poi ci hai preso anche per la gola perché eh, ci hai detto che cosa andavi a cucinare riso venere i gamberoni tortelli di canapa con ricotte e noci con carciofi e spec, pesce spada gratinato al pistacchio tra l'altro io ti ho chiesto se in uh, qualche modo insomma i ravioli di canapa usavi la farina eh, perché io sì, la pasta so che si fa con la canapa ma questa fresca non l'avevo mai sentita eh, tu mi hai detto tra l'altro è legale, no ma ci credo assolutamente sì, ci mancherebbe <ride> e, e, e quindi insomma mi hai, uh, mi hai dato conferma di quanto io ti ho chiesto poi uh, insomma tra le tante cose che, che ci siamo raccontati che abbiamo legato anche un po' a quello che è stato anche il mio corso di sauna. Ebbene, ehm, Peter ha colto al balzo l'occasione quest'oggi di festeggiare con sua moglie proprio in una sauna sotto casa Dove eh, faranno la spa, faranno il massaggio, eh, faranno la sauna e poi quello che verrà verrà E qui Peter abbiamo detto va bene lasciamo stare perché poi non andiamo oltre perché siamo in giornata al mattino Quindi eh, assolutamente non si può E poi, e poi che cosa abbiamo ancora? Eh, che cosa ci siamo ancora raccontati? Mm, andiamo un po' a vedere eh, Karim ehm, eh, naturalmente come tutti si augura che eh, la pace eh, ehm, prevalga eh, naturalmente sul mondo eh, e che eh, i nostri cuori sono con l'Ucraina non abbiamo dimenticato le nostre sorelle nella neve lì sotto il bombardamento dei cannoni assolutamente no Karim eh, anche grazie a te abbiamo ricordato questa cosa eh, peter ha fatto una domanda dicendo desidero sapere dove fai gli acquisti per il tuo outfit è vero abbiamo parlato anche degli acquisti del mio outfit che come ti dicevo eh, li faccio a seconda di dove mi piace cioè trovo un negozio che mi piace se c'è qualcosa che mi piace lo compro non sono una che va a acquistare cose eh, <ride> Molto, diciamo così, costose, ma insomma che ci sia qualità e prezzo, quello sì, e poi l'importante è che mi piacciono. Eh, eravate tantissimi oggi davvero, Mega naturista lui ha controbattuto dicendo che il suo menù odierno era cocktail di gamberetti e scampetti in salsa rosa, tra l'altro c'è anche, eh, adesso non so se lo trovo, ci ha consigliato anche un, un luogo dove, dove poter andare a mangiare, lì vicino al ticino, ma ci ha anche consigliato una poesia, La eh, pace di Li Tim Mien. Eh poeta cinese che ha consigliato appunto eh, di leggere eh, avete rifatto anche delle richieste siamo riusciti a passare eh, donne di zucchero ma allo stesso tempo ehm, siamo anche eh, così riusciti a chiacchierare ancora vediamo un po eh, su Mamma mia, veramente, no, non riesco a pensare dietro. Ah, come Giorgio Orlando che eh, ha fatto non un augurio ma un pensiero a tutte quelle donne che purtroppo per un motivo o per un altro sono maltrattate, lui chiedeva scusa come uomo e, e come abbiamo detto, eh, insomma... Mh, sono, sono cose che fanno pensare ehm, e come sempre siete stati eh, molto molto gentili eh, poi poi poi vediamo un po no perché qui veramente eh, mi sono persa eh, vabbè abbiamo parlato del tempo sicuramente e, e poi abbiamo parlato anche eh, di chi in qualche modo sei complimentato anche con me perché sono un esempio da seguire. Addirittura non esageriamo, perché svolgo una professione utile al sociale, le persone mai come oggi hanno bisogno di parlare grazie a te. Quindi abbiamo affrontato anche questo argomento dei social che ci hanno un po' <ride> messo da parte, eh, ma sicuramente, insomma, eh, io adoro ascoltare, mi piace anche raccontare e portare un po' di sorriso mh, alle persone maestro Domenico dice la figura della donna è importantissima sotto tutti gli aspetti, vanno rispettati ogni singolo giorno non solo oggi 8 marzo la donna è quella che guida i tuoi passi durante il percorso della vita e qui non ricordo più bene ma forse Peter uh, ha tirato fuori la domanda se secondo me Dio era una donna perché insomma con tutto quello che aveva creato poteva essere solo una donna, non lo so può darsi però io ho detto anche che secondo me è metà a metà nel senso che eh, ognuno di noi sia uomo che donna insomma ha delle qualità che se messe insieme eh, credo veramente possano eh, come si dice eh, essere di aiuto eh, eh, per creare eh, sì un mondo migliore va bene insomma queste sono alcune delle cose che ci siamo raccontati ma come vi dicevo eravate veramente tantissimi per cui vi ringrazio come sempre vi aspetto martedì prossimo sempre alle 9.20 ma se volete potete venire a me trovare su patreon simone non solo radio e scrivermi alla mail imhlib.it vi bacio naturalmente vi bacio e vi abbraccio e vi aspetto martedì prossimo ah sì, come ho detto oggi finisco di piantare le mie primule eh? così il balcone sarà bello fiorito in questa giornata che veramente veramente invernale a più non posso ciao fate i bravi